Bentrovati alle previsioni del tempo per la giornata di sabato 1 agosto 2020, giornata caratterizzata dai rallentamenti delle pressioni incidenti sull'area mediterranea. Ciò presume il lento percorso degli annuvolamenti stazionari sulle piane settentrionali e sulle sponde più esposte alle brezze marine, con conseguente accentramento sulla barriera delle Alpi Centrali, le pendici occidentali degli Appennini Mediani ed il probabile ritorno di piovosità di urna sulla fiumara toscana in prossimità dei vicini Appennini. L'azione pomeridiana potrebbe inoltre cospargere nuvolosità sui territori limitrofi aumentandone il volume e rilasciando idrometeore sul maggiore specchio d'acqua lombardo-veneto durante le ore notturne. Questa previsione pesagisce incidenza diametrale in tal settore ed in incontro verticale alle regioni nord-occidentali con la prevalente discesa del maestrale sul resto del paese, in maggiore accelerazione sulla diagonale pugliese e sull'arco tirrenico sud-orientale. Nonostante questa attività, il bollettino marittimo prevede l'invariata viabilità in ogni settore ed il mantenimento di quiete generale ad eccezione delle aree in prossimità del canale sardo-africano, cioè subordinato al sensibile calo di temperatura massima registrato nelle ore precedenti, accompagnate dalla generale stabilità delle temperature minime. Un saluto con l'augurio di buona giornata.